Quello che ci ha spinti a ricercare un nuovo fornitore è stato il fatto che noi dovevamo in un certo qual modo cercare un fornitore che ci portasse a valutare come sviluppare maggiormente le vendite e soprattutto avere una penetrazione maggiore sul mercato e sul tipo di cliente che noi abbiamo come target. Il nostro obiettivo era rivolgerci eh, sul territorio. Inizialmente ci siamo rivolti a conoscenze o ad altre aziende colleghe che comunque si occupavano di marketing per chiedere eventuali referenze, però in questa prima fase non abbiamo ottenuto grandi risultati per cui ci siamo rivolti un po' all'online, al web, quindi ricercando nel web abbiamo visto che c'erano presenti non tantissime aziende, ovviamente competenti, e alla fine abbiamo deciso di eh, rivolgere e selezionare soprattutto la rocket marketing. Nella valutazione ci sono stati una serie di primi contatti telefonici ovviamente, alle quali poi sono seguiti una serie di incontri. Come primo impatto devo dire che già inizialmente ascoltando la persona di riferimento di questa azienda mi è sembrata molto molto competente e preparata. Poi ovviamente abbiamo ottenuto dei riscontri eh, ancora migliori nel momento in cui abbiamo iniziato a fare i primi briefing e le prime riunioni di valutazione sul nostro progetto. Ovviamente sul mercato ci sono altre competenze, ci sono altre aziende altre agenzie che si occupano di, di marketing e di web marketing, ma nel momento in cui abbiamo approcciato la Rocket Marketing, devo dire, che è, è stato un approccio molto professionale, ma soprattutto anche molto chiaro su che cosa dovevamo fare, quali erano i nostri investimenti, soprattutto il progetto di sviluppo del nostro progetto. Ovviamente come tutti i primi approcci c'è sempre la perplessità di base, riusciranno a soddisfare le nostre aspettative. Quindi eh, Rocket comunque andava valutata sui risultati. Però ovviamente i risultati, come tutti sanno, hanno bisogno di investimenti, per cui dai primi briefing, da tutto quello che è emerso, abbiamo deciso appunto di puntare su, su Rocket, perché comunque Rocket ci ha sempre dato delle risposte chiare. Fondamentalmente non c'è stato qualcosa che ci bloccava nell'approccio e nel dare eh, un mandato pieno sullo sviluppo del nostro progetto. Diciamo che fondamentalmente a livello di base è sempre il, la risposta che in un certo qual modo ti aspetti che ti diano un risultato, se mi darà un risultato, se questo risultato saranno in grado di raggiungerlo, sono sempre quegli interrogativi che chi approccia un nuovo fornitore, special modo un fornitore di servizi, che lavora nel marketing, ma soprattutto nel web marketing, sono quelle risposte che vorresti, ma che a volte devi solo assumerti tu in termini di decisione. Certamente bisognava fare delle scelte. Queste scelte, ogni volta che si fanno, c'è sempre alla base un dubbio. Poi devo dire che questo dubbio è stato un po' cancellato, tra virgolette, perché nell'approccio, nei briefing successivi, abbiamo notato con il mio staff che alla base ci sono delle competenze, ma soprattutto c'è un know-how che poi ci hanno uh, portato a decidere che Rocket Marketing sarebbe stata la nostra azienda di supporto alle nostre iniziative. Il progetto consisteva nel rifare il nostro sito web scracchio.com Collegare l'e-commerce, perché era per noi una cosa molto importante, con l'obiettivo di acquisire nuovi clienti, ma soprattutto fatturato ed aumentare il, nostri, il nostro margine. Questo era un obiettivo che abbiamo chiarito e loro hanno preso in carico e con investimenti molto limitati sono riusciti nell'arco di circa 14-15 mesi a quadruplicare il fatturato e a, chiaramente a portare un notevole incremento sui nostri clienti, eh, considerando che mediamente ogni mese abbiamo visto arrivare eh, in azienda circa 200-250 nuovi clienti. Rocket, devo dire, ha un team molto compatto, un team altamente professionale, sanno molto ascoltare anche le proposte del, del cliente, le sanno valutare e devo dire che la loro vicinanza, tra virgolette, al nostro progetto si è vista nel momento in cui costantemente sono arrivati in azienda, costantemente hanno incontrato il nostro staff interno e devo dire che da questo punto di vista bisogna solo ringraziarli, perché voglio ringraziarli anche per il modus operandi che hanno sempre avuto con noi e hanno con noi costantemente. Sono ragazzi molto motivati, sono ragazzi che lavorano sull'obiettivo e devo dire che sono sempre portato a consigliare la Rocket Marketing perché, a differenza di molte altre aziende, lavorano con un obiettivo, quello di portare eh, valore aggiunto alla tua impresa, di portare nuovi clienti, ma soprattutto quello che tutti ricerchiamo fatturato.